il tempo non smette di correre e in tutto questo trambusto noi dovremo provare a prendere esempio dal nostro passato per costruire un bel futuro ma dico, ma siamo fuori beh, a dire il vero c'è una storia che racconta di un piccolo uomo che fece cose meravigliose ma anche obbrobriosità inimmaginabili da queste ultime però egli riuscì ad imparare a comportarsi bene al punto da diventare re Forse addirittura è il più importante sovrano di sempre. Penso proprio che scoprire qualcosa su di lui non possa che giovarci. Impareremo infatti a migliorare sempre. Capiremo come agire. Ci evolveremo. Cambieremo come il tempo.